Ciao a tutti! Oggi prepareremo la pasta matta. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, olio, acqua e sale. Diamo il via alla ricetta. Mettere nel boccale l'acqua, la farina. l'olio ed il sale ed azionare il bimbi per 40 secondi a velocità 4 Compattarla con le mani, formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e lasciamo riposare per 30 minuti a temperatura ambiente. Trascorso il tempo, la pasta matta è pronta per essere utilizzata. Pasta matta, dose per uno stampo da 28-30 cm, ideale per torte salate.